Erano le 7.30 di questa mattina. Quando in piazza Principe Umberto eh, sono arrivati quattro autoblind della Polizia di Stato in eh, assetto antisommosso, più cinque volanti, più due mezzi delle unità cinofile un controllo su larga scala del quartiere Vasso o una parte di esso, eh, i poliziotti si sono fermati al civico 40 di via Milano irrompendo nel palazzo e al primo piano hanno rinvenuto una serie di valigie contenente probabilmente materiale non, eh, non lecito, non si esclude che a margine dell'operazione potrebbero esserci alcuni fermi di polizia proprio per cercare di capire bene eh, di cosa si tratta abbiamo tentato di eh, parlare con alcuni degli ufficiali che conducono l'operazione ma per adesso c'è il massimo eh, riservo si è conclusa da pochi minuti l'operazione eh, di polizia di questa mattina iniziata intorno alle ore 8.30 al momento non risultano essere state fermate delle persone eh, di certo c'è che eh, al primo piano è stato rinvenuto quello che eh, fungeva da ristorante già eh, alla ribalta delle cronache qualche mese fa in pieno periodo di lockdown eh, quando anche un'altra trasmissione televisiva eh, con telecamere nascoste rinveniva. Questo eh, noi lo chiamiamo ristorante giusto per dare un senso alle cose che diciamo, ma era un appartamento dove si eh, aggregavano delle persone per mangiare a pagamento. È una situazione veramente eh, ai limiti, eh, dire dell'igiene è, è un'esagerazione, ai limiti proprio del, del vivibile. Siamo entrati nel fabbricato, le immagini non trasmettono gli odori, ma eh, c'era veramente un olezzo insopportabile. Noi eh, con questa ultima nostra Dichiarazione, affermazione, chiudiamo il servizio.